Ferentino's dialect story. Gli progressi a Ferentino. Io mi ricordo che potevo tenere 6-7 anni. Il padre, la domenica, mi portava a la partita di campo sportivo. Io ero a piedi, come tutti gli altri. Sembrava una processione. Tutti in fila, mani in mani alla via. Tutti in fila sia che i caroni. stiamo parlando 50 anni fa e mi sono meravigliato che un mese fa a Roma, forse a 2-3 km dal campo dell'Olimpico Olimpi, ci una marea di gente che aveva la partita tutti in colonnati a come ci noi 50 anni fa. Ma certo che noi a Frindino siamo fatti tanto progresso. Noi, oggi, a la partita del campo, ci siamo con la macchina ci arriviamo fino ad ai cancelli e ci manca poco a fargli il biglietto contratto da prendere alla macchina chi gli voraccia a Roma invece, ci si ancora a piedi e tutti in processione allora che gli vigili servono per far attraversare la gente a piedi e ecco che da noi per farci uscire dagli parcheggi del campo con la macchina a come gli signori pensate poco quando vi ha fatto il progresso a trentino però a me mi sarebbe piaciuto di più i agli gamba a piedi ferentino 24 settembre 2003